Ciao ragazzi, buongiorno! Nel video di oggi un progettino fai da te che vado a realizzare per sistemare tutte le scarpe che sono ammucchiate dietro la porta di entrata. Noi abbiamo l'abitudine di toglierci le scarpe appena entriamo in casa e quindi spesso capita che eh, rimangono appunto nascoste dietro la porta eh, d'entrata con l'idea che poi uscendo. Eh, le andiamo a rimettere su che poi in realtà uh, si forma il mucchio e restano lì quindi uh, ho scelto di uh, realizzare appunto questo progettino per sistemare questo problema qui noi avevamo già una vecchia scarpiera, una sorta di scarpiera uh, in bambù molto molto carina che però i miei gatti hanno completamente distrutto e quindi uh, adesso devo sostituirla con qualcosa di nuovo e ho pensato di realizzare appunto questa Uh, questo progettino fai da te riutilizzando delle vecchie cassette uh, di legno, quelle della frutta. Ultimamente le cassette di legno le sto amando, le sto utilizzando per un sacco, un sacco di progetti, sono davvero molto utili e si possono utilizzare in mille modi diversi, quindi veramente le sto adorando. Io le vado a recuperare nel negozio uh, biologico dove appunto uh, le utilizzano per il negozio e poi uh, le buttano via e um, le ho chieste e mi hanno detto appunto che posso prendere tutte quelle che voglio perché loro le buttano via. Ma adesso basta chiacchiere, vi lascio al tutorial, ricordatevi prima di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e niente, vi lascio al tutorial. Una volta trovate le cassettine di legno vado a rimuovere le graffette in ferro da uh, un lato eh, più lungo della cassetta, soltanto uno dei lati più lunghi della cassetta per farlo mi aiuto prima eh, alzandole con un cacciavite poi se riesco a tirarle via direttamente così eh, le tolgo col cacciavite altrimenti mi faccio aiutare anche da una pinza come vedrete questo progetto DIY è davvero molto molto semplice non per niente eh, lo sto realizzando mio figlio vado prima a togliere le graffette laterali quelle attaccate eh, ai due angoli della cassetta e poi allo stesso modo vado a rimuovere anche quelle che invece sono eh, attaccate alla base della cassetta queste graffette sono un po diverse in ogni caso vado sempre ad alzarle prima con il cacciavite e poi a rimuoverle a mano o con la pinza per evitare di farvi male alle mani potreste anche indossare per esempio dei guanti da muratore nel caso vi scivoli il cacciavite a questo punto dopo aver tolto il lato della cassetta vi renderete conto che ehm, gli angoli sono staccati dalla base quindi eh, risolvo il problema semplicemente andando ad eh, inchiodarli uso un chiodino per attaccarli assieme una volta piantati eh, i due chiodini sui due angoli eh, della cassettina ripeto la stessa operazione per tutte le cassettine che ho deciso di utilizzare io ne ho scelte di utilizzare 6 grandi e 2 piccole adesso c'è la parte più divertente perché vado a dipingere le cassettine io ho scelto di dipingerle in bianco e per farlo utilizzo una vernice ad acqua di color bianco opaco appunto coloro bene tutti i lati della cassettina, il fondo i quattro angoli sia all'interno che all'esterno passo quindi il colore su tutta la cassetta e poi eh, se necessario ripasso una seconda volta per rendere il colore più pieno e uniforme Aspetto che si asciughi il colore un 24 ore e poi prendo della colla. Io in questo caso ho scelto di utilizzare l'attacca tutto, la applico sui quattro angoli e ci incollo sopra eh, le cassettine una alla volta. Questa è la parte superiore, infatti come vedete ho incollato la cassettina più piccola a quella più grande e ora vado a fare la stessa cosa anche con le altre due cassettine, queste due sono entrambe grandi e vado ad incollare alla fine anche ehm, le altre due cassettine che avevo incollato pochi minuti fa a questo punto aspetto che la colla sia completamente asciutta ci vorrà forse un po di più e poi la mia scarpiera è pronta questa come vedete è la mia vecchia scarpiera che è stata completamente distrutta dai gatti e vado a sostituirla con quella nuova la parte inferiore la utilizzo come vedete per riporre le scarpe mentre la parte superiore forse non riuscite a vederlo ma eh, lo utilizzerò per appoggiare le mie piante in queste cassettine è possibile eh, inserire due paia di scarpe per ogni cassettina E niente, con questo è tutto, avete visto che il progettino è davvero molto molto semplice, davvero lo può realizzare chiunque. Adesso però tocca a voi, aspetto sotto tutti i vostri commenti e niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!